Anche ad una eh, devo dire, capillare presenza eh, degli, degli operatori del, del, del settore eh, sul territorio, eh, difficilmente mi è capitato di constatare eh, anche a livello di preparazione eh, una presenza così forte eh, ed un connubio così forte fra l'operatore del settore e il pubblico privato. Eh, non è un caso che Quotazioni Metroquadro sia a Salerno l'unico esempio di una commistione fra le due federazioni, la FIMA e la FIAIP, che insieme per la città di Salerno e per il pubblico di Salerno hanno deciso di mettere le loro forze, la loro professionalità, la loro sapienza per dare sempre una notizia precisa, puntuale e attendibile dell'evoluzione del mercato. Ecco, il mercato immobiliare è uno degli strumenti, un po' del barometro no? che calcola il benessere di un contesto economico. Sicuramente il mercato immobiliare dà un'esatta percezione di quella che è la ricchezza o meno di un tessuto. A Salerno devo dire eh, che questo mercato non ha mai avuto rispetto ad altre piazze, come può essere quella del Napoletano, del Casertano, delle flessioni clamorose, ma si è sempre mantenuto e assestato sul livello medio proprio perché il tessuto lo consente, lo permette. Probabilmente ecco, una piccola flessione, se c'è stata, c'è stata sul mercato della provincia, ma soprattutto per la, propria, per la vastità della del, del territorio salernitano. Ovviamente la provincia vasta. ci sono... C'è anche, anche una forbice di, di prezzi al metro quadro sì. abbastanza rilevante dalla costiera amalfitana immagino a quella esatto, cilentana esatto, infatti lei ha fatto bene a puntualizzare questa, questo aspetto lì parliamo di eccellenza, per cui è chiaro che lì eh, parliamo di un target alto, alto. abbiamo anche ecco, una, una flessione per quanto riguarda invece la provincia eh, diciamo più vicino, più limitrofa alla città, eh, dove chiaramente le difficoltà si sono sentite, ma dove c'è stato comunque una, ecco, il tessuto attenuto, a differenza appunto di altre città dove invece questo non si è verificato.